Sto per andare in Vietnam e mi accompagna, taglia la tela perché stiamo andando in Vietnam? Dunque, la storia eh, possiamo prenderla molto alla lunga. Tutto inizia nel 1980 quando un certo Deng Xiaoping, capo della Cina popolare cinese, dopo aver passato le persecuzioni di Mao nei confronti dei, uh, dei, della, della destra politica del partito, annuncia a tutta la Cina, non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che prende il topo. È un famoso detto cinese che lui riprende per significare che la Cina deve aprirsi al mondo. Adesso possiamo, correre, sco possiamo scorrere veloce, che succede? Succede che la Cina apre le zone economiche speciali, gli occidentali cominciano a trasferirsi in Cina godendo di bassissimi salari un'organizzazione decente. Uh, poi la Cina entra nel WTO, poi c'è l'era clintoniana in cui sostengono che praticamente la Cina man mano che si apre diventerà sempre più democratica e sempre più amica degli Stati Uniti. Uh, teniamo conto che lo stato profondo americano è sempre anti-russo, uh, molto meno anti-cinese, uh, quindi insomma si va avanti, uh, ci si accorge che in realtà questi cinesi continuano a non rispettare i trattati internazionali, il WTO, eccetera. E a un certo punto, arriva il 2016, sale al potere Trump con una precisa promessa: mettere i dazi alla Cina. Che cosa succede? Succede che gli Stati Uniti, che hanno sempre basato la loro politica di potenza sul deficit commerciale, a un certo punto si sono detti noi stiamo permettendo alla Cina di violare le norme sul WTO, rendono difficile fare business agli occidentali in Cina, non rispettano il w, le, le, le, le, le, le, le, gli accordi del WTO. Beh, sinceramente se dobbiamo continuare a fare ad avere un deficit commerciale nei confronti di un paese nemico, preferiamo avere questo deficit commerciale nei confronti di paesi, di paesi amici, di paesi alleati. Infatti la politica, la politica eh, imperiale americana è sempre stata questa, di permettere ai propri clientes di avere un surplus commerciale nei loro confronti. E loro, si, loro avevano un deficit commerciale nei confronti dei loro clientes, in questo modo si ritenevano vicini, e insomma se li, temono, se li temono fedeli, non vale la pena avere un deficit commerciale nei confronti di un paese nemico e da qui nascono i cosiddetti Dazi. Quindi eh, che succede? Succederà che sempre più, eh, sempre più evidentemente, con sempre più evidenza, ci sarà questo decoupling, cioè questa separazione tra il mondo cinese e il mondo americano, mondo occidentale a guida americana, Uh, in cui ci saranno due, due, due tecnologie diverse, Gli, già, già lo vediamo con il 5G, con i telefonini, i, i telefonini uh, diciamo di produzione americana o comunque diretti al mercato americano non supportano tecnologie cinesi, non supportano più... Insomma, c è, c è, adesso non sono nei dettagli tecnologici come stanno andando le cose, però... Quello che sta succedendo è che si sta creando il decoupling, cioè la, te la tecnologia cinese non potrà più comunicare con quella americana, o con quella occidentale, a guida americana. Ok, ma tutto questo, in tutto questo che c'entra il Vietnam? Perché stiamo andando in Vietnam? Perché ora che ci sono i dazi in Cina, e non solo i dazi, c'è anche un altro fattore, i salari in Cina stanno aumentando, ormai da, da 30-40 anni, quindi non sono più così competitivi come una volta, ma comunque, tra questi due fattori insieme, ormai la Cina non è più interessante come luogo di produzione. E quindi si stanno spostando le aziende, anche le aziende italiane che stanno lì, in paesi alternativi. Il Pakistan è uno di questi, ma c'è anche il Vietnam. L'ultimo arrivato è il Vietnam. Il Vietnam è meglio di molti altri paesi, perché il Vietnam è un paese a cultura confuciana. È un paese a cultura confuciana, eh, teniamo conto che in tutto, in tutto il mondo del sud-est asiatico il Vietnam è l'unico paese, insieme alle Filippine, confuciano. Cioè ehm, in realtà è rimasto tale, mh, più anche delle Filippine, è, è rimasto un paese proprio, diciamo, estremamente simile alla Cina. Infatti non solo lo si vede anche etnicamente, i vietnamiti sono molto più simili ai cinesi di, di, di, dei cambogiani, per esempio, o dei o de, de, de, del Burma mentre invece gli altri paesi del sud-est asiatico sono indo-birmani etnicamente e culturalmente. Uh, per cui uh, i vietnamiti sono i più simili ai cinesi anche dal punto di vista dell'etica dell del lavoro. Insomma, sono un paese perfetto alternativo alla Cina. E il Vietnam è un amico americano, è un amico della, degli Stati Uniti per il principio del della geopolitica internazionale secondo cui se sei nemico del mio nemico sei mio amico ora la Cina è circondata da nemici sappiamo dal Giappone dall'India dal Vietnam sono tutti paesi ostili nei confronti della Cina e il Vietnam quindi sta entrando nella sfera di, di nella sfera egemonica americana e lo sarà sempre di più adesso che ci sono i dazi in Cina e gli occidentali si stanno spostando in Vietnam sì ma io che ci vado a fare che ci andiamo a fare insieme a tagliare la tela in Vietnam, ebbene in Vietnam ci stiamo andando perché abbiamo ricevuto qualche, diciamo, qualche contatto, qualche email da imprenditori italiani che si stavano spostando in Vietnam dalla Cina. All'inizio non ci abbiamo fatto troppo caso: c'era cioè un imprenditore italiano che ci chiedeva di andare in Cina, di, di andare in Vietnam, eh, abbiamo detto, guardi, non siamo, non siamo proprio in grado in questo momento di, andare, di venire in Vietnam, ci dispiace. Quando però hanno cominciato ad aumentare le richieste e abbiamo capito che evidentemente il Vietnam stava diventando un paese trend. E noi siamo come, come policy aziendale, siamo sempre, diciamo, abbiamo sempre avuto una... Abbiamo, siamo sempre stati favorevoli al trend following, quindi noi seguiamo sempre il trend, dove va il trend noi cerchiamo di andare, e se il Vietnam è un paese trend following, allora dobbiamo andare in Vietnam. Quindi andremo in Vietnam e ehm, cominceremo a studiare il paese. E ormai sappiamo, praticamente, proprio ultimamente dopo i trattati, dopo il, il, il, le discussioni um, cinesi, diciamo, tra cinesi e americani, sino-americane, sino -americane. dopo le discussioni sino-americane sui dazi, sappiamo che questi dazi sono stati istituzionalizzati, per cui ormai non si torna più indietro. Il Vietnam è destinato a ricevere una massa di imprenditori stranieri che vogliono produrre a basso costo e che già si trovano in Estremo Oriente, per lo più in Pakistan e in Cina. Il Vietnam è, il nuovo, è la nuova frontiera, il nuovo Eldorado, possiamo dire. Per cui noi andremo là e vi terremo aggiornati sulle novità. Studieremo il paese dal punto di vista fiscale ed economico.